Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui con un nuovo video Oggi vi portiamo uno speciale uno contro uno E il primo sfidante sarà Abra Kalaia. Il mago del palazzetto dello sport di Bericello O meglio, l'ex mago Dopo i molteplici commenti che ho letto, ragazzi, volevate sapere dove sono finito, dove sono andato via. Sono andato via prima perché mi hanno chiamato a Milano. Sono andato a firmare purtroppo, anche se sono interista, come tutti i giocatori che firmano in una nuova squadra. Forza Milan! E allora noi adesso possiamo andare a introdurre la sfida. Passo la palla a te, Fre. Allora, ragazzi, vi sfiderete in quattro sfide diverse. Partirete dalla prima in cui cercherete di totalizzare il maggior numero di palleggi, partirete con la pallina da tennis, poi successivamente con il pallino da voce ed infine con la pallina da ping pong. Poi alla fine della sfida. Andremo a sommare quelli che sono stati i vostri numeri di palleggi con le diverse palline. La seconda sfida invece consisterà in rigori. La terza in tiri in movimento. Ed infine vi affronterete in uno contro uno. Adesso andiamo dentro con la prima sfida. Tutto pronto. Si parte. Vai, Fabio. Pressione psicologica. Tre tentativi verrà considerato il tentativo con il maggior numero di palleggi raggiunto. Speriamo che non fai tre palleggi. La sfida comunque è molto interessante perché sono due ragazze che secondo me fanno della tecnica. Il loro aspetto migliore. E quindi anche per Calaia dice di no, ma almeno io mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo. Calaia, sotto l'aspetto tecnico, è sicuramente fortissimo. E per questo una sfida che veramente mette di fronte due ottimi giocatori sotto l'aspetto tecnico e qualitativo premetto che ho appena visto Fabio palleggiare durante il riscaldamento e credo che questa sfida gliela devo già dare in mano a lui vai è già partito Fabio? No, Pronto? 3, 2, 1 via partito ora vediamo quanto totalizzerà è lì che palleggia, destro, sinistro, destro, sinistro Onestamente io non li sto contando Allora Fabio dopo essere riuscito ad ottenere oltre 100 palleggi, si è fermato, ha rinunciato anche alle altre due sfide perché 100 è il limite massimo che abbiamo imposto per questa sfida. Adesso passiamo la palla a Nick Calaia e vediamo quanto totalizzerà il mago del palazzetto dello sport di Baricella. Vado alto. Tra l'altro Nick è senza scarpe, questo è curioso. Adesso... Da brasiliano. Da brasiliano. Da no, no, brasiliano. È che con le scarpe faccio merda, almeno senza provo a controllare un po' eh, Più sensibilità, certo. Più sensibilità senza scarpe. Andiamo allora con i tre tentativi per Nick e vediamo se riuscirà a raggiungere anche lui i 100. Palleggi vai Nick. Non aspettatevi niente, ve lo dico già, ora anche addirittura con la coscia. Cioè. Adesso vediamo come si comporterà con gli altri due. Vediamo se farà meglio. Vediamo. Andiamo. via entrambi comunque poi, di là di come andrà, eh, stanno facendo sembrare questa sfida molto facile. Uh, nella seconda mancia ha totalizzato 49 palleggi, quindi si sta avvicinando, eh, col passare dei tentativi no, sta carburando andranno. il mago e vedremo se riuscirà a raggiungere i 100 palleggi anche lui nell'ultimo tentativo. Fabio, attento che ti vengo a prendere. <ride> Partito. <ride> è un po' più alta la palla rispetto siamo? rispetto a Fabio quanto siamo? te lo dicono alla fine stai concentrato stai sul pezzo pensa solo a fare del tuo meglio Nick poi quando va hai... 90. 91 Incredibile Nick aggancia quasi Fabio Quindi attualmente siamo 100 Fabio 91 Nick E niente quindi la prima manche si è conclusa 91 palleggi Nick Calaia 100 Fabio E adesso andiamo dentro con la seconda sfida Andiamo dentro col pallino da bocce Vedremo come si comporteranno i due Questo rimbalza mai sto rimbalzo sì. contro l'altro Vai Fabio Via 100. 100. Ah, 100, 100 Limite massimo raggiunto anche col pallino da bocce Più di 100 quindi si può fermare eh, Prende la palla in mano e non va oltre Insomma vabbè, bel tentativo E adesso andiamo dentro per per con per Abracalaia Fabio col baricentro più basso secondo me è un pizzico più avvantaggiato Cioè penso sia un po' più facile per un giocatore basso Fare tanti palleggi rispetto a uno molto più alto no? Comunque possono giudicare anche i ragazzi che stanno guardando il video Che la tecnica di Fabio è sublime e superiore di molto alla mia 3, 2, 1 Vai capire come toccarla come Ok ci siamo ragazzi Proviamo col secondo tentativo eh, eh, da... Proviamo col terzo tentativo ragazzi Il mio obiettivo è raggiungere almeno 10 palleggi Perché è sempre impossibile Vi sfido da caso Dove possono comprare una pallina Mettete in descrizione così <ride> Troppo difficile porca vacca eh eh, eh. Ha preso il ritmo Nick, ha preso il ritmo, il mago! E va ragazzi 21, 21, dai non male i 91, sommati i 21 in queste due prime sfide Nick ha totalizzato comunque 112 palleggi che sarebbero tantissimi Fabio sta facendo anche lui molto bene Praticamente ha raggiunto 200 palleggi in entrambe le sfide Sicuramente è molto bravo in questo è probabilmente il suo punto forte Adesso però c'è l'ultima sfida con la pallina ping pong Adesso è molto curioso vedere perché non cambia soltanto la dimensione però anche il peso della pallina Questo è un aspetto molto interessante Andiamo allora con la terza e ultima manche dei palleggi Allora tutto pronto per quest'ultima serie di palleggi Vai Fabio 3 2 1 Via Sono molto curioso di vedere come si comporta perché... Ma lì no, secondo me è oh, no, no, no. difficile palleggiare Cazzo, ma sembra che, sembra che è un mese e mezzo, barra due, che si sta allenando per fare sto challenge O, o che voi non avete fatto Infatti sono due mesi che sta allenando Ah, ok, ok, è tutto più Quindi, chiaro Ha detto, dobbiamo umiliare a Bracalaia. 35 per la prima sfida di palleggi con la panina ping pong Non sarebbe neanche male, magari a Fabio si può aspettare qualcosina in più Però secondo me non è per niente facile Vogliamo il terzo cento Se fossi lui mi fermerei prima perché mi sta umiliando e dopo non ci sarebbe uh, 14 14, Fabio sta perdendo eh, la linfa vitale insomma, questo... eh, Visibilmente in difficoltà <ride> Quindi... Cos'è che, cos che ti mette in difficoltà? Eh, che è molto leggera Vai col terzo infermabile, infermabile non, non ho parole per descriverlo perché ragazzi davvero cioè, cioè fare dei palleggi così... è, ha raggiunto e superato 100 prendi la palla in oh, mano Fabio con l'orologio finale <ride> ha fatto all in Fabio in questa sfida è davvero difficile fare meglio perché ha fatto il massimo quindi diventa complicato sai un attimo che nonostante non mi abbatta mai non c'è niente che mi riesca a battere in questa vita c'è cioè Fabio oggi che è riuscito a L'ho già data persa, l'ho già data persa, non no. so, ci provo eh Per l'onore, per l'onore, vogliamo allora, il 100 di Nick 300 palleggi è una roba, proviamo, ci sì! Vai, 3, 2, 1, via Vai, vai, vai, vai Nick, vai, vai, vai, Nick. Vai, vai Nick, parti ecco, ora, vai L'ho detto, l'ho detto, non ci credo più no, okay, eh, Dai, dai, dai, dai, dai, dai Nick, dai Nick Voglio il tuo 100 con la palla da ping pong e allora ragazzi dopo questa prima sfida vinta da Fabio Che ha fatto Olin, ha fatto 300, 100 palleggi per ogni pallina Insomma non c'è palla che tenga mi viene da dire Sì in realtà non me l'aspettavo neanch'io di riuscire a farli con la pallina da ping pong Cioè da, da piccolo li facevo e li facevo fuori con il vento Che era molto più difficile E quindi diciamo che ho imparato quando ero più piccolo E invece Nick cosa io, pensi io di questa challenge? Io credo che più merda di così non si può No dai scherzi. <ride> no in ogni caso che c'è la difficoltà più grande Sia capire come colpire la pallina Nonostante mi sia scoraggiato Credo dico la verità davvero tanto perché ho visto che è irraggiungibile ho mollato mentalmente glielo ah, ho mollato in anticipo, di solito non mollo mai ma stavolta sapevo già che non sarei riuscito a fare il suo risultato quindi purtroppo è andata così ma sai che non mollo mai quindi stai attento adesso perché ti supererò e adesso allora andiamo dentro con la seconda sfida sfida di calcio di rigore dove in porta ci sarà lui ragazzi quello che avete detto nei commenti che è il portiere più forte della Serie B di futsal, ma io sono d'accordo con voi vieni qui portiere più forte no, non è vero, cioè comunque Beh, eh, dovete smettere di dire... Del, del mondo Io del, pensavo del, Europa diverso eh, sì. eh. e allora come ti senti per questa sfida? Ah ma, allora, in realtà io non sono un grande pararigori, partendo da questo presupposto, cioè non è proprio il mio punto di forza Mette le mani avanti le mani così gli altri avanti. poi dopo possono dire, nonostante non è un pararigori il portiere più forte no. della Serie B riesce <ride> No, non sono un gran pararigori anche perché nel nostro sport, cioè diciamo che il volume, secondo me sarebbe più forte Francesco di me sicuramente Perché già solo per la struttura fisica farebbe molto molto meglio, perché comunque no, devo, coprire, devo coprire tanta porta e essendo anche abbastanza basso Se comincia a tirare in alto diventa praticamente impossibile riuscire a coprire comunque sono 3 metri per 2. dai allora adesso noi andiamo a vedere quale sarà l'esito di questa sfida facciamo un in bocca al lupo agli sfidanti e ci aspettiamo una reazione da parte di Nick allora come detto prima saranno cinque rigori a testa e ovviamente in porta ci sarà Steve vediamo come andrà Calaia, ci siamo parte lui parte, parte lui, parte lui ce la puoi fare tranquillo eh. vai vai vai Nick, tifo per te, vai parte Nick e arrivo io, primo gol, bellissimo da aprire Tocca a Steve ma non è sufficiente Fabio contro Steve Incrocia Quando vuoi Nick uh, E questa è una bomba sotto il set Fido ancora, sicuro eh. Ha praticamente replicato il tiro di Calaia. Un po' meno angolato Però c'è cioè. Tutto pronto Uh scivola Era volontario, era volontario, eccolo E eh, invece l'ha tirato sempre di collo ad aprire Modulando la postura del corpo ed è stato molto bravo E adesso Nick con una rincorsa praticamente da appoggio renatico da casa sua Prima ha tirato in scivolata, adesso vediamo Parte Nick Qualche con bello. 4 tiro F in palli uh. E Stivo con la caviglia sinistra Lo neutralizza così No vabbè Allora tira col destro, quarto tiro per il vantaggio Fabio Vai Fabio Uh. Pronto a partire, guarda Steve, Steve lo guarda Fa una, e incrocia Ed è vantaggio Calaia, se Fabio sbaglia ha perso Steve si muove sulla linea, quasi a irritarlo uh. E la para e vince Calaia Sulla Secondo... bocca dello stomaco Steve Seconda sfida vinta dal Su... mago eh. Eh. Andiamo dentro con la terza sfida, Tiro in movimento, stop e tiro in porta Vediamo come si la caveranno, adesso Calaia ha fatto 1 1 Match molto importante questo 3, 2, 1, via Fabio da Fabio che dà un pallone a Calaia. Non comodissimo e segna subito, ed è subito vantaggio Calaia. Adesso vediamo il secondo tiro: 2, 1, via Fabio passa a Calaia. Lo tocco la suola. E adesso Nick riesce ad essere neutralizzato da un ottimo intervento di stick a cavallo. Fabio la passa a Nick. Tira di prima Steve con la punta del piede destro. E adesso c'è il cambio. Si è cercato di rubargli un po' il tempo. Qua tirando di prima. Steve molto bravo comunque a intervenire con, uh, con il piede destro. Va Fabio. 3, 2, 1, via! Abra Calaia per Fabio. Lo stocca la sola. Il mancino! Eh. Viene neutralizzato. Fabio ha calciato troppo con la palla sotto. Secondo tiro. Pronto Fabio. A fare esplodere il mancino. Ha tirato una sciofeka. Lo stop con la suola. Il mancino. La pareggia così all'ultimo secondo con un brivido. E adesso si va ad oltranza. Oltranza. Oltranza Lo stop con la suola. Il destro. Che buca Steve. E adesso pressione psicologica. Parte ora. Vada Fabio. Lo stop di suola. E il mancino tenebroso. Lo stop con la suola. In destro. E Steve con le manone Con tutte e due. Lo stop con la suola. Guarda Steve. Fa partire il mancino. Che parata, che parata ha fatto Steve e che tiro ha fatto Fabio, va Fabio va da Nick, lo stop con la suola, guarda Steve il destro, Steve caccavale c'è, cioè... ah, sì, va da Fabio lo stop non perfetto, è il mancino Fabio va da Nick, lo stop con la suola Carica il destro oh! e trova il golasso Vado Fabio, Fabio lo tocco da sola, carica il mancino, oh. ancora fuori, 2-1, ha vinto ancora Nick che ha rimontato e passato avanti, tu Fabio, Fabio, sorriso un po' amaro, potevi fare meglio, non ti vedo soddisfatto, come pensi di esserti la cavata in questa sfida? Guarda, credo abbastanza bene, più che altro è un momento in cui non tocco la palla, c'è da dire questo che non sto toccando la palla da un pochino, quindi magari sono svantaggiato da quel lato, a parte, a parte le cazzate, devo dire che Steve è stato davvero, davvero bravo in porta, noi adoro... Ho avuto la fortuna che, che comunque eh, Fabio ha sbagliato qualche tiro come me, uno in più e quindi sì, credo di essere allo, al suo stesso livello di tiro e non mi merito di aver vinto questa, questa sfida se non perde dei meriti di Fabio. Vabbè, secondo me ci sta che Nick vinca le sfide sul tiro, cioè, secondo me io devo ancora migliorare sul tiro nel futsal, sicuramente secondo me Nick è più avanti di me. Comunque è stata una bella sfida, comunque sì, anche complimenti a Steve che ha fatto davvero una gran prestazione. E adesso Fabio può pareggiare, manca l'ultima sfida, quella più veloce. Però... Anche quella che potrebbe darti il 2 pari. 1 contro 1 Se arriva a due, chi arriva prima a due vince. Andiamo dentro, ragazzi. E allora tutto pronto per l'ultima sfida. Vediamo come andrà. 3, 2, 1, via. Parte subito. Nick. Che ha la meglio, fa partire il destro. Gol immediato, ed è subito 1-0. a zero. E adesso a livello psicologico fa male. Andiamo subito dentro con l'altra mancia. Vai, Fabio. Via, oh, Fabio. E punta, Nick. Sempre elegante, sempre con la suola. Eh, poi si va a ingolfare e adesso attenzione Nick che butta Uh, Uh l'elastico 1, 2, sì, Nick. 2, 2, clamoroso clamoroso. Sì, te lo ricordo di 2, l l ha chiamato un nazionale. Ah. Hai pareggiato il conto con i palleggi, c'è cioè da dirlo eh. Ho voluto provare a rimettere in gioco il coso perché Nella prima sfida mi ha distrutto e, e devo dire la verità Non mi è mai capitato di sentirmi così scoraggiato cioè. Però è stata una bellissima vendetta, si è visto magari anche un po' il tuo dente avvelenato In questa eh. sfida però l'hai distrutto eh, sì. no, <ride> no, Non ho neanche toccato palla, non sono riuscito neanche a no. tirare Sì, allora, Nella prima azione, diciamo che girandosi la palla è andata a suo favore Poi proteggendola io faccio molto fatica no. a prendergliela, E' stato bravo a difenderla ha tirato benissimo. Nel secondo gol ha anche stato bravo a spostarsela. È andato anche un po' verso l'esterno, ma cioè, l'ha tirato sotto l'incrocio. Quindi anche là, secondo me, posso farci poco. Nel primo gol, posso dire che sono stato un bastardo perché l'ho spostato di schiena, che non so, dovevamo girarci. L'ho presa e l'ho tenuto col braccio e non l'ho fatto passare. Noi, ragazzi, vi ringraziamo come sempre per essere arrivati a questo punto del video. Come sempre, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Lasciate un mi piace, mi raccomando. Arriviamo a 100.000 iscritti, siamo vicini, ma abbiamo bisogno del vostro supporto. Iscrivetevi, ragazzi, iscrivetevi. Vi ricordiamo inoltre di passare per i profili Instagram di Steve. Bella a tutti ragazzi, Steve is mind, vedete qua il banner. E di Nick, Nicola Scalaio. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao! Ciao. Ragazzi. Ciao.